Quando avrebbe mille altre possibilità? Un uomo scelto di fare l'assassino stipendiato? Le foto dei culi erano tutta la nostra vita. Dico sul serio, vivere nel mondo, andare a caccia, essere una preta, guardandoti sempre le spalle, sempre da solo. rispondendo a me. Cosa faremo ora?